Ci faccio qui, non vorrei chiedermelo più. Che fiera è, paura del silenzio e ci affoghiamo di parole, ansia del tempo che passa e chiudiamo il rubinetto dei pensieri, parlare per non dire, vociare e scavalcare le parole dell'anima. Che la mente abbia cuore, che il cuore non mente. Che piccolo l'uomo, non vede la sua grandezza, che sia la verità a trovarci, cosa pretende dal nostro tempo occupato a fare bilanci. che sia un bell'oggi la tua vita